Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 e oggi continueremo Kirby's Adventure Wii. Allora, nella scorsa puntata abbiamo fatto Meta del mondo 6. Meta Knight del mondo 6. Sì. E ci siamo fermati a livello 3, adesso dobbiamo fare il livello 4. Era Meta Knight e ora sono King Dede. Dede. De de. nelle, nelle fogne di Kirby. Nelle Dele sue Dele. fogne, quindi King eh. Dede per la prima volta per l'acqua di fogna. Mmm, delicious! Made delicious! Noi non siamo adatti a quest'anno Made in charge! Io ci piscio qui! No, no, no, no. Che poi perché chi alle alle sue fogne dentro in, in un altro pianeta? Chi lo sa? Burning Leo? No, no scusa so. non è lui! Qui è hotel! Esta cad! No, al da testa. No, no, no. Quanto odio perdere la vita. Cosa? Oh! Oh! Dov'è? È sparita! Cosa? La L'abilità! Benissimo infami! Seguimi. Un attimo, me. no, no, no! Dov'è prima? È, uh, è, è spawnata! Non, non c'è niente. No, no, sopra, dov'è? mica voglio un'altra vita, chi la vuole? io no sotto, qua sotto che cosa c'è? niente, niente, guarda vai vieni! aspetta, mi così faccio con lui guarda quanta luce facciamo allora dove vai? vai, seguimi no ah quella era la letta via da way. All right andiamo Quel martello mi sarà molto utile solo. guarda anch'io faccio luce qui la so se vuoi oh ma andiamo vai la vuoi la candela voglio si sì, però il martello non ti serve più certo mi serve per dove? Che passeremo la vita nelle foglie. Tra ottimo, invece, invece, ci vediamo dopo. Vai. La tua vita. Ah, ecco. Aspetta! Vabbè, no, dobbiamo far... rifare. No. no, ma perché? Dobbiamo sempre ricominciare. Facciamolo dopo! Perché poi tanto dobbiamo rifare lo stesso sì. livello. Beh. Dobbiamo fare un livello intero. Ok, siamo ritornati a questa parte molto velocemente. Allora prendo fattore Ieri ho cagato Dannas. Eh? Ieri ho cagato Dana no, stai... no, ecco perché sta là. Che ho fatto. Ho fatto... I nemici stavano andando. Ma restiamo qui mentre tu affronti. Io resto qua, mentre tu affrontiamo. Vada che da salito spalle a caso. Ok, vediamo come si fa questo. Oh, ma è facilissimo. È così facile che lo forse. Avevi gli occhi aperti. Non è vero. Avevo una maschera sugli occhi. Aspetta, no, dov'è? Sì. Dov dov'è? Dov'è? Non mi ricordo. Eh, andiamo in, in diverse. Linee sicuro ah vabbè è uguale era la tua lì c'è la sfera guarda. di qua uh, ok tanto mi sa che abbiamo sempre l'opportunità di andare indietro <ride> ieri avevo mangiato ieri ho mangiato anche un po' di latte proprio i cartoni vabbè. eh si appunto non li non andare non andare e eh, vabbè tanto tu verrai dentro tu verrai dentro a e appunto It's okay. Dynamite Tits No, io speravo ci fossero una superabilità Cosa X? Dynamite Tits comunque Ma io speravo ci fossero Perché, Perché l'hai detto? Eh? Perché l'hai detto? Non capisco! It's Dai It's la It's che formavano le stelle ah. Che okay. No oh. Gi aspirati Che sei? Il Kirby della nuova generazione la nona generazione di Pokémon. Di Pokémon, di Kirben. Ecco la porta segreta che ci condurrà all'ultima, suppongo. Bravo, David. Oddio, <ride> aiuto! ciao! Vai nella porta. Sei stupido. Aspetta, vai, vai, vai, vai. Vola dentro la porta. <ride> Non Dai rientro, tu hai perdo quel barco, ho sempre più paura. Vai, vai, vai, entra, entra! Ma quasi! Dai! <ride> Ma vuoi entrare tu? Non posso perché se mi mangio mi sputa, arrivo là! Scusa, là dove si arriva! Ah. Alleluia! Bastava che facevo desga. Appunto, allora vediamo quali sono da distruggere, li distruggiamo tutti. <ride> uh. Perfetto. Tanto mi di diverso. Tanto appaiono solo dei cannoni. Non la distruggere. Ah no, non è, non è ancora il momento. Che non devi distruggere la Ok adesso ci possiamo far trascinare dalla corrente. Oh. Uh. Ciao! Di... Il tuo cibo, il tuo cibo! Il mio cibo! Il tuo cibo, il suo cibo, il cibo! Mi cibo il cibo! Mm. Sono più veloce a notare, io sono un pinguino provetto! <ride> io sono un pinguino e basta! Io sono un provetto, un provino. Bene, abbiamo fatto il primo livello qu di questa parte. Wow, Ci abbiamo messo... messo 8 minuti. Oh, sono un killer! Okay. Ora sono sia un ladro che un killer. Ok. Insomma era un altro fondo, quel che potevi prendere era, era quello che hai mangiato. <ride> <ride> vedere se hai mangiato i nemici. <ride> sì, ho mangiato pure un serdezacco. Uh, ok, adesso. Serdezacco o dubbio Andiamo a muovere di Andiamo a muovere di. Oh no, nostro livello non lo ricordo. Il mini boss Andiamo, di lama. Du... Serdezacchi. Sì, lo so, ma attenzione. Uh. No, l'ho mancata. Qua c'è una hole, la prendiamo. Sì. Nel primo livello. Nel, nel primo video, però tu non mi hai fatto prendere la hall. Da e forma. vabbè No, ma le tutte nel, in un altro video. Sì, ok Sembra il posto Nel eh. video bonus Ti scordo Ciao, Marco Ciao Sono, sono molto cattivo. In realtà avrei potuto già fare questo aspetta ah ok ci parli. qui c'è una vita la prendiamo ovviamente dove vai? entra ok ecco la parte più stupida è brutta a ah, me piace, è divertente no, alcune volte è divertente altre volte no è brutta uh, come male? pensavo ci fosse la, la cosa non sì, serve, ti abbassi Porta, via! Tra poco c'è la... Aspetta! Da... Beh... <ride> non ve lo diremo però quando ci sarà... Quando ci sarà... Non... No, io, io... lo dico! No, sta, ma... Ma, ma... Fai finta di niente! Diciamo che sta, però non... non la prendiamo! No! Facciamo finta di niente quando appare la l'auli! Vai, prendi la vita pulitura! Uno sono un D, due non esistono. No! Che chissà perché di gioco in gioco i nemici di Kirby cambiano la vita. Ho un'idea, così sono invincibile. Ah, ok, non sono invincibile, dammi un cibo. E no, mi ha dato la stanza. Scarica di adrenalina. Ah, c'era un masso di Che pensa io? Ma ah, facendo ci pensa a Felix vai lancia ah. è facilissimo sta quello l'ho distrutto io con la scaricoletto e tu volevi saltare e prendersi scusa tu mia... come, come pensavi tu? io pensavo di, di dover lanciare la chiave lì e poi uh, andare dall'altro lato qua sta la holo vedete quel punto beh Marco E dai però Perché? perchè? l'ho pure detto nel primo video dove sta la holo tu mi hai detto, poi ci mettiamo troppo, ma non è vero, che dobbiamo, dobbiamo soltanto correre verso il muro. Certo ci mettiamo troppo. Corri, corri, corri! Non avevamo ancora quel problema di eh? memoria, avevamo tutto il tempo che volevamo. Qual è quel problema? Chi è no, ma abbiamo poca memoria? Ah sì, quello sì. Questi sono bouncy. Quando vuoi. Stammi sopra così ti proteggo. Ok, adesso non più perché devo prendere il cristallo. Ciao no, Marco... Adesso faremo due strade. Sì. No, dai, dai. Io sono esploso. Veloce che poi ti, ti si rompe il cristallo. Aspetta. portatelo, magari c'è qualcos'altro no, non c'è nulla Ho visto? Yeah. Sì, l'ultima attenzione no, e tu dici che è divertente questa è la parte più peggiore questa volta perché? volevo mostrarlo ma va? non si sapeva? Corri! Corri! Corri! che corri. tutti sanno tutto! Tutti sanno tutto! Corri! Sì. No perché facciamo una guida! Per divertirci! E per divertire poi se Corri! Corri! Dov'è la sfera? Dai! Eccola! Ma arriva! Ma arriva! mo arriva! Eccola! Vai! E adesso mettiti qua e aspetta la porta. Ciao. Oh. Il bello è che si può anche morire lì, se aspettate troppo. Quindi provare a stupidi morire. Tipo. Tesoro, ho pronto la cena! Sì, aspetta che metto in pausa. Oh, aspetta, ho trovato un centesimo. <susurra> Bastava che dicevi Ah, uh, Oh, aspetta, ho trovato un centesimo. Che c'entra? Tesoro, ho preso la allora, cena. Perché, perché si è distratto assoluta. troppo tempo. Se dice che prendi un centesimo, se trova un centesimo, lo prende e poi ritorna a giocare, non è che ci mette mezz'ora per prendere un Tipo Dice, ok, un centesimo, oh okay, cacchio, okay, sto morendo. Infatti. Siamo al boss! Non posso volare! Chi sarà il boss? L'angla, allora. il drago. È ovvio. No, non è vero. Uh, direi che tengo eletti. Melma di No, volevo farlo pure E Ehi! No, io dovevo essere un'abilità! Ok, usciamo allora. <ride> Fail! Molto tranquillamente, vabbè. Non fa niente, cioè. Quale abilità vuoi prendere? Lottatore. Non c'è lottatore. No! Cosa? Cosa? Non è che ci sono tutte le abilità che desideri. Ci sono queste. Mm. Ti consiglio spada. Mm. Oppure superk se vuoi essere quasi mortale. Ok vai saltami sopra così sei invincibile ah, non puoi salire Guarda no, no, volevo fare una cosa si lascia il tempo. dai vai a, a... Yeah. quando vuoi Guardalo che si sta male. Così sono quasi invincibile Non faccio neanche un danno sia pacifista che nulla facendo potevo oh, anche saltare però ah! granata prendi Kirby aspira no ma sei scemo <ride> non ho voglia di abilità sono solitario che c'entra non solitario eh, le abilità sono nostri amici io non voglio amici. Ma Mi però provo vuoi aspirare me? Eh sì, perché tu sei il mio amico. Che c'entra? Io non ho amici. Appunto, ti eliminò io, ma non hai te stesso. così. <ride> io sono amico di me stesso, io ma non no. ho amici. L'ho visto prima o oh ieri. Yeah. No, poi lasciava delle cose che davano fuori. Non è vero, lasciava solo delle stelle e delle scie di fuoco. E non dava fuoco. Kirby mangia le scie di fuoco. Kirby mangia fuoco. Mangiati quello. Veramente un robot vero dovrebbe morire. Cioè mm. neanche dovrebbe vivere, dovrebbe semplicemente morire. Basta così. Con un elettro sì tutto merito mio! Naturalmente, Naturalmente non c'è nessun pezzo della door, quindi. Naturalmente il boss non era l'antia ma è metallo Abbiamo ucciso un robot che non c'entrava nulla con la <ride> Grazie per aver rotto il mio robot di guardia! Ora potete entrare in casa senza le chiavi! <ride> Ora potete entrare in casa a mia rubare! <ride> Adesso si trova in una zona mellosa di Alcantara. Vai e sconfiggi il Krako! Il Kraken! E l'ora è giunta, Kirby, finalmente! <ride> E fu così che Magolor conquistò il mondo, uccidendo Kirby. Non è un avversario davvero spaventoso, anzi, di bere, anzi direi spaventoso. Se è necessario, unisci le forze con i tuoi amici e combatti con il nostro. Spaventoso. spaventoso! E tu non mi puoi aiutare, Magolor? Hai trovato 105 delle mie sfere di sfere. <ride> Tutte le parti della lore sono tornate al loro posto. Tutte le parti mancano. Chissà perché Landia mi ha attaccato. Così tutto a un tratto ha cominciato a inseguire la nostra barca. E dopodiché ha, ha mangiato un'ala. Per questo la barca è incompleta per sempre. Magari perché casa tua e casa sua. Addio. Perché. No, non possiamo ancora mostrarlo. Perfetto. Non è inquietante la musica. No, questa non è inquietante. È eh. inquietante quella di, del cambio fase di. Il Kirby sarà Alley, il boss finale. Quindi nella prossima... No, volta... lei, carina, un attimo, no, no, no, no, no, no, no, no, vedi la musica. no, no, no, è la musica no, È sempre così. Sentite. Che stai facendo? no, uh, Ecco Quindi nella prossima parte di Chiaro di Salve Acerui, Noi faremo metà, suppongo, dell'ultimo dell mondo Sì, è l'ultimo mondo questo La cena cimentosa oppure casa celiaca cioè la casa di Marvel <ride> casa celiaca a caso ok a casa. quindi alla prossima dove c'è la sfera la sfera di energia più sferica del mondo quella più difficile alla prossima